In un aspetto normativo, eh, teologico, ma soprattutto legale, alachico, eh, che chiarisce tanti punti sul discorso della purità e non, non della purità. E, e adesso affrontiamo le ultime, ultime alacotte del, del capitolo 15. Vi prego sempre, se vi piacciono i nostri video, di mettere un like, di farli circolare, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche, Così potrete eh, usufruire di tutti i nostri servizi. Se poi volete fare un passo ulteriore, avete la possibilità anche di seguire i corsi Advance per gli abbonati di primo, di secondo, e di terzo livello e, e darci una mano concretamente con il vostro contributo non solo di tempo e di preghiera. Siamo al versetto 12. Al versetto 12 eh, ciò che Gesù ha detto e che nello scorso video abbiamo detto è un po' la cornice e il contesto, eh, abbiamo una reazione, una reazione forte, una reazione forte e spesse volte, come ho detto nei corsi di Soteriologia, dobbiamo stare molto attenti a chi si fa riferimento: Oclon, gli Ammearez, i Chaverim, gli amici, i Farisim, i, pari, i farisei. Lo vediamo adesso: gli scrivi, gli zelotti. insomma. Gesù per ogni categoria ha parole, noi potremmo dire definitive, normative, eh, sentenze da Cassazione. Versetto 12 allora, i discepoli gli si accostarono per dirgli, sai che i Parishim si sono scandalizzati nel sentire queste parole. Quindi, se riascoltate il, primo, eh, il video scorso, capirete quali sono le parole di Gesù in merito a ciò che rende puro o impuro un uomo, sul discorso della netilati Yadai. E quindi i Parishim, molto probabilmente di Betshamai Shammai si sono scandalizzati, cioè. C'è stato un, un ostacolo un ostacolo alla loro dottrina. Versetto 26. Altra Alachán. Non è bene prendere Alechem, Dvenot, de de, del pane dei figli, o di Vnim, dei figli Benot e dei figli Eti, fi, per gettarlo ai Calevim, gettarlo ai cani. Non è una questione razzista. I cani, secondo i giudeo-cristiani, sono una categoria molto particolare. I Kalevim sono quelli che, eh, prostituzione sacra, ecco, anche nell'Apocalisse vengono, vengono nominati, eh, insieme alle fattucchiere, è chiaro che ai tempi di Gesù non c'era la prostituzione sacra, però sono i figli della prostituzione sacra, e, e questo perché? Perché incontra questa, questa donna, questa donna sirofinicia, questa donna che... Eh, viveva a, ai margini di Erez Israele, che discendeva da questi Chalevi. E lei insiste, insiste, insiste, insiste. E come vede un giudeo cristiano questa insistenza? Chiusate con le parole di Gesù, Isha, davvero Gdolah e emune, Munech, è la tua fede, grande è la tua fede. E il tuo emune viene dalla radice Amen, o emetti in ebraico, che vuol dire la tua verità, la tua... Eh, Può prendere davvero sul serio la parola di Dio, di un Dio che non è il Dio dei tuoi padri, perché tu, i tuoi padri sono i khaledim, sono i cani. Quindi da un lato Gesù accoglie tutti, dall'altro mette dei paletti molto precisi e il paletto centrale, il confine eccetera, è la sua persona. Lei ha insistito per se stessa, per la figlia, lei ha insistito perché si è fatta carico di un problema della, della, sua, della sua bambina. Infatti a un certo punto dice salva me, no? Ecco. Io non l'ho citato perché ho tagliato i versetti che non sono avachici, però Gesù dà due sentenze. Grande la tua fede ti sia fatto come desideri e in quell'istante sua figlia fu guarita. Versetto 28. E con questo chiaramente finiamo il capitolo 15. Quindi... Eh, la prima parte era per spiegare insomma, che, eh, ai discepoli la verità di questo, di questo scontro con parte dei, dei farisini che si sono scandalizzati, la seconda parte è dedicata a questi cani, i discendenti di questi cani, i figli dei cani, cioè di questi che facevano prostituzione sacra eh, in Erez Israele ai confini ovviamente di Tiro, Sidone, Monte Carmelo, le zone del, diciamo, di Haifa, le zone del nord Israele sulla costa, no? E Gesù, incontrando una discendente di quella, dice, non è bene dare il pane dei figli ai cani. Spiegando ecco, bene, dice, voi venite da questo. E lei continua, continua, continua, continua, parla delle briciole del pane. Cioè, testi che non abbiamo citato perché non entrano nella raccolta di Cristo, non interessa a Cristo. Quindi Gesù sicuramente accoglie anche lei. Anzi, addirittura la mette, dice, grande, grande la tua emunah, la, la, tua, la tua fede, il tuo amen, e addirittura le indica come modello di sequela di fede per anche i figli di Israele. Però prima le fa l'esame, la mette alla prova non rispondendole, e addirittura rispondendole anche male, tenendo distanza, cioè facendo avdalà tra il popolo santo e i discendenti del paganesimo che comunque vivono in quella ottica lì e in quello stile di vita lì. Però poi quando per la terza volta lei insiste, insiste, insiste, al punto che fa del dolore della figlia il proprio dolore, eh no, a quel punto lì, quando dice che perfino i cani mangiano delle bricioline del pane dal tavolo, eh beh a quel punto lì, una volta riconosciuta la trascendenza del tetagramma, la santità del tetagramma del popolo santo e che il Goi può ricevere le bricioline, però ricevendo le bricioline partecipa sempre alla tavola Shukanaruch del Regno dei Cieli dei figli di Israele, e eh beh, a questo tavolo non Shoukanaruh, questa tavola apparecchiato, ebbene, eh allora lì Gesù dice, non solo sia fatto secondo la tua fede, ma addirittura viene anche nei brani paralleli indicata eh, come modello di fede. Spero che questo ci possa aiutare eh, anche nel nostro cammino di fede, cercando di recuperare queste raccolte di Gesù, figlio di Israele, re di Israele, Dio di Israele. Vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Ciao!